E il domani è già qui, ragazzi. Quinto giorno di tour per il Trentino. E oggi ci troviamo a Racines perché non so se si sente poi da rumore. Siamo per entrare nel percorso che ci porterà alle famose cascate di Stanghe. Dai video, filmati, blog e quant'altro. Sembrano veramente molto, molto belle molto caratteristiche. Tant'è che le nominano tra le 10 cose da fare. Perciò, ecco, le sento già che ci stiamo avvicinando. C'è cioè tutto un percorso da fare. Da quello che abbiamo letto il, il fondo. Eh, non è asfaltato è un po' sdrucciolevole quindi c'è il rischio di cadute poi c'è tanta umidità questo è il percorso quindi siamo pronti e via si parte per questa nuova esperienza Amici allora abbiamo terminato il percorso che come avete visto vi porterà poi davanti a un parcheggio dove c'è la possibilità di o proseguire con altri percorsi oppure di prendere l'autobus che vi riporta direttamente al parcheggio a valle oppure c'è un altro percorso che è quello che stiamo facendo noi è molto più lineare molto più tranquillo che comunque vi riporterà poi al parcheggio quindi scegliete voi come proseguire allora le cascate di stanche sono molto belle faticose quindi mi raccomando mi raccomando andate con le scarpe da trekking perché in tanti punti si scivola ci sono delle salite molto ripidi quindi assolutamente portatevi attrezzatura giusta se noi a questo stiamo ricendendo ci cambiamo le scarpe e siamo pronti per la Val di Rabbie, infatti siamo venuti qui perché vogliamo continuare questa giornata all'insegna dell'esplorazione e pertanto stiamo per intraprendere il percorso che ci porterà nel ponte sospeso tibetano che si trova proprio qui in Val di Rabbia, esattamente a Rabbi. Il ponte si chiama il ponte sospeso di Ragaiolo ed è un ponte che è alto 60 metri e se non ricordo male dovrebbe essere lungo 50 Ovviamente per arrivare bisognerà intraprendere un percorso che a differenza di prima potete venire tranquillamente con scarpe comode, infatti noi ci siamo un po' cambiati, il percorso è qui davanti, siamo pronti, speriamo di non aver paura perché il ponte è molto alto e molto suggestivo. oggettivamente ma quanta natura c'è in Trentino, vallate, montagne, boschi, ruscelli, fiumi, veramente veramente meraviglioso e comunque se siete amanti del camper come vedete qua c'è tutto quanto un campeggio dedicato proprio ai camperisti che sta proprio vicino qua al percorso che stiamo percorrendo noi per arrivare al ponte lo break è faticoso eh? è veramente tanto dislivello così. E, così. e ancora siamo a metà ah. Ragazzi, allora, è un'esperienza che dovete provare. Siamo arrivati quasi alla fine del ponte, quindi è più tranquillo, balla un pochino. Certo, ovvio che se soffrite di vertigini lasciate stare perché vi fermerete in mezzo e vi prenderà una crisi. Però, stupendo. È uno scenario pazzesco. Dico bene. Vediamo bene. Sono stata troppo brava. Coraggiosa. Tutti coraggiosi, dai, dai. Ci hanno odiato eh Oh me ne sento ballare ancora Non so voi Vabbè adesso bisogna riscendere Preferivamo riscendere in modo un po' più tranquillo ma sta piovendo e soprattutto tuona e quindi ci stiamo riavvicinando velocemente alla macchina, infatti già siamo ritornati a valle quindi il ritorno è molto più morbido rispetto all'andata. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, soprattutto che vi sia stato utile, se così fosse intanto sentite i tuoni, mi invito a commentare e lasciare un like e noi ci vediamo alla prossima esperienza, piove.